Una buona notizia per l'Italia Nasce nel segno della speranza e della voglia di progettare il futuro la scuola di economia civile Protagonisti i laboratori dell'economia di comunione, le Acle, banca etica ed altri, scuola come scommessa, che sia possibile invertire la rotta, abbandonando il pensiero economico unico, che vede il lavoro come merce, l'impresa come mero strumento di guadagno. L'economia civile è un modo alternativo di fare l'impresa dove eh, di nuovo torna al centro della gira imprenditoriale la persona, la comunità e il rispetto dell'ambiente. La scuola si propone come laboratorio di formazione permanente per dirigenti, e quadri di impresa e della pubblica amministrazione. Potenziali leve del cambiamento, ma spesso anche vittime della crisi. È anche vero che queste sono le, le prime linee, sono le prime teste a cadere quando ci sono tagli di budget. il modello precedente, quello più liberista, cade e eh, si è bisogno di un modello culturale nuovo che speriamo l'economia civile sappia offrire. Occorre cambiare registro, sottolinea il ministro del lavoro Giovannini. La crisi dimostra che la via seguita fin qui non è quella giusta. Bisogna ripensare l'economia come ricerca del bene comune mettere al centro il in noi, investire in una visione nuova per cambiare le regole della finanza. Ma è possibile farlo veramente dall'impresa, facendo impresa diversamente, in un modo più diciamo, comunitario nel senso giusto del termine dove il rapporto è importante, dove dallo stare insieme nasce anche il lavoro insieme e produrre insieme.